Pace a tutti, benvenuti. Hola a tutti, benvenuti. È sempre bello vedervi da questa parte. Sempre è bonito vedere da questa parte. Che così vive tutti quanti insieme. Perché vi vedo tutti juntos. E vedo che avete le facce belle. E vedo che avete caras bonitas. Ojos. <risa> Molti <risa> hanno cambiato faccia negli ultimi mesi. Molti hanno cambiato la cara in questi mesi. Quindi qualcuno penserà, dice, qua che cosa gli fanno? La spa gli fanno i messaggi. E molti pensano, che facciano qui? Le hacen una spa, mensajes maschere. Però non è così. Però non è così. È che la nostra faccia risprende di quello che c'è dentro. Perché la nostra cara, riflette. riflesso che sta dentro. Quando dentro noi iniziamo a vivere Dio, questo si vede anche fuori. Quando dentro iniziamo a vivere a, a Dio, questo si vede anche fuori. La moglie parlava di eh, che noi ci dobbiamo aspettare che Dio aprirà il mare. Mi, mi sposa parlava che che dobbiamo aspettare che Dio avrà il mare. Quindi immagina di andare al Cavagnale e di vedere che il mare si apre. O sea, ma, allora immaginate che vai al Cavagnale e il mare si apre. Però non solamente il mare si apre. Però Non solo che si apre. Ma si apre perché tu hai ordinato al mare di aprirsi. Sino che si apre perché tu le ordinaste di aprirsi. Questa è una bella differenza. Questo è una es differenza. Però affinché questo possa avvenire, però, per che questo possa passare, dobbiamo rompere i nostri limiti. Tenemos que Abbiamo parlato che questo è l'anno dell'espansione. De es e de l'anno dell'espansione è anno dell espansione, un anno dell'espansione nella nostra mente. Y de mente: è un anno di dell espansione nella nostra mente, è un anno di della nostra famiglia, sui nostri posti di lavoro, en nelle aree spirituali. En las áreas In ogni area, noi dobbiamo espandere quello che c'è. Tenemos que expandirnos en cada área. Pero para hacer esto que romper los límites. Pero para hacerlo tenemos que romper los límites. Juan 14, 12 dice así. Juan 14, 12 dice así. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo haga también él las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Un giorno estaba hablando con un pastor. Eh? Un giorno stavo parlando con un pastore. E questo pastore mi diceva una cosa. E questo pastore mi algo. dice qualcosa. Dice: Non mi accontenterei di fare le opere che faceva Gesù. Dice: A me mi basterà fare le opere che Dio Gesù hacía E io dicevo, no, non è così. E io dicevo, non è così. Perché la Bibbia dice un'altra cosa. La dice cosa. Dice che noi dobbiamo fare opere più grandi di quelle che ha fatto Gesù. Dice che dobbiamo fare opere più grandi di quelle che Gesù Quindi, se dobbiamo credere nella Bibbia. Así que, tenemos que creer la Biblia, Dobbiamo credere che non soltanto possiamo camminare sulle acque Dobbiamo credere che non solo camminiamo sulle acque Ma che possiamo correre che noi possiamo correre Perché possiamo fare opere più grandi Perché possiamo essere più E qualche tempo fa io vedevo una fotografia di Azusa Street E hace un tempo io vi una foto di Azusa Street Non so se conoscete la storia di Azusa Street Non so se sé conosce la storia È uno dei posti in cui è esploso il, il pentecostalismo è uno dei luoghi dove esplodò il pentecostalismo e lì dove la gente iniziò a parlare lingua e lì la gente iniziò a parlare lingua e venivano da tutto il mondo per vedere le persone che parlavano in altre lingue e venivano da tutto il mondo per vedere le persone che parlavano in lingua e se vuoi andare in quel posto c'è una, una targa e se va a lì, una targa a Zusa, a Zusa Street qui è dove è nato il risveglio pentecostale qui è dove nasce l'avivamento pentecostale 1906 1906 1931 1931 Io quando vedevo questa targa e io quando vedo questa targa, targa dicevo che brutta che è diceva che fea è e qualcuno dirà perché è brutta e alguien può dire perché è fea perché ci ricorda che lì c'è stato un risveglio perché ci ricorda che c'è un avivamento però ci ricorda anche che è finito però non si ricorda che terminò. Nel 1931. Nel 1931. In quel posto adesso non c'è più la chiesa. In quel luogo no c'era una iglesia Pensate che era un posto così eh, incendiato dal fuoco? Immaginate che era un lugar dove il fuoco chiamava tanto. Fuoco spirituale? Il fuoco spirituale. Che due o tre volte chiamarono i pompieri vicini. Che <laughs> due o tre volte i vicini chiamarono i bomberi. Perché vedevano il fuoco? Perché vedevano il fuoco. E quando arrivavano i pompieri non c'era niente. E quando arrivavano i bomberi non c'era niente. Perché il fuoco era un fuoco spirituale. Perché il fuoco era un fuoco spirituale. Però tutto quello si è fermato. Por... Però tutto questo si è Paolo diceva 1 Corinzi, capitolo 2, verso 4 e verso 5. Paolo diceva in 1 di Corinzi, versicolo 2. Capitolo 2, versículo 4 e 5. 4 e 5 diceva y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, mas en el poder de Dios. Pablo está diciendo que la, que la predicación debe ser con demostración de espíritu y potencia, porque la nuestra fe se debe basar sobre la sulla potenza di Dio perché la nostra fede che basarsi sul potere di Dio non sí. sulla sapienza umana e non sulla sabiduria umana e così è nata la Chiesa e così è nata l'Eglesia però la realtà che vediamo oggi però la realtà che vediamo oggi è esattamente l'opposto è es esattamente lo contrario si vede molta sapienza si vede molta sabiduria però si vede poca potenza però poco potere e dobbiamo iniziare a riconoscere che c'è un problema e dobbiamo riconoscere che c'è un problema c'è un problema Hai un problema e questo problema deve essere risolto e questo problema deve y... essere risolto perché quando iniziamo a vedere il problema Perché quando iniziamo a vedere il problema vedremo anche la soluzione, a la, soluzione la iniziamo a cercare la iniziamo a cercare e qual è il problema? problema? tempo fa io ho fatto un sondaggio su Facebook hace tempo ho fatto un sondaggio su Facebook e la domanda era e la domanda era secondo te perché manca il risveglio? Para ti, perché falta l'avviamento. E eh, queste sono state le risposte. Ah, è perché c'è troppo benessere. Es porque hay la seconda era perché manca amore per gli altri. La, es falta amor para los demás. la terza era la... c'è troppa influenza della Chiesa cattolica. La tercera è perché c'è demasiata influenza per la Chiesa cattolica. La quarta era c'è divisione fra le Chiese. La quarta è c'è divisione tra le Chiese. La quinta era, si pensa troppo alle offerte. La quinta era, si pensa troppo alle offerte. La sesta era, siamo alla fine dei tempi, quindi non c'è niente da fare. La sexta era, stiamo al final dei tempi, non c'è más que hacer. Poi c'era un'altra che diceva che ci piace la vita comoda. O, hay un'altra che diceva, nos gusta estar comodos. Un'altra diceva che ci sono problemi dottrinali. Otra diceva che ci sono problemi dottrinali. Un altro diceva che non c'è libertà allo Spirito Santo. Otra che non libertà, vale il Spirito Santo. Un altro diceva che c'è poco tempo, passiamo poco tempo a pregare e molto di più a guardare la televisione. Otra che, eh, poco más en la television. Un altro diceva che poco tempo orando e più tempo nella televisione. Un diceva che il ministero è diventato un lavoro. Otra diceva che il si al Qualcuno diceva che ci sono troppi corsi inutili e non si evangelizza. Otros decían que hay demasiados cursos inútiles si no se evangeliza. Y otro es que mancaba consagración. Y otro es que falta consagración. En efecto, la mayor parte de las respuestas giraban siempre alrededor de tres cosas. La mayoría de las sempre giraban alrededor de tres cosas La primera era il problema è nel mondo Lo primero es el problema es en el mundo C'è troppo benessere Hai demasiado bienestar la gente oggi non vuole sentire parlare di Dio La gente hoy no quiere escuchar hablar de Dios Le persone non hanno fede Las personas no tienen fe Infatti qualche giorno fa parlavo con un fratello al telefono De hecho una diosa atrás hablaba con un hermano en el móvil E lui mi diceva no è inutile che evangelizzare perché qua la gente non vuole credere in Dio non vuole sapere niente I desideri que no vaya a evangelizar perché la gente no quiere creer en Dios no quiere saber nada el otro punto es, el que, es que el problema es espiritual que las fuerzas de las tinieblas son demasiado fuertes que los cielos, son chiusos, los cielos están cerrados que no es più el tempo de es tiempo de los milagros el, el, punto, y el tercer punto es que el problema, era la chiesa, es, que el problema es la iglesia perché il problema sono i pastori, il sono gli pastori che per esempio pensano solo ai soldi, che solo pensano nel dinero, o che non, troppi corsi, troppe scuole, o che la, la Chiesa non fa questo, la Chiesa non fa quell'altro, la Chiesa non fa questo, non fa altro. Tutte sono eh, cose, diciamo, scuse. Tutte queste sono scuse. Il problema non è nel mondo. Il problema non è nella Chiesa. Il problema non è nella Chiesa. Il problema non è nello spirituale. Il problema non è nello spirituale. Perché? Perché? Perché il mondo sempre è sempre stato peccatore. Perché il mondo sempre fu peccatore. Non è che quando c'era Gesù la gente era santa. Non è che sì quando c'era Gesù la gente stava, stava santa. Se tu guardi tutti quelli che Gesù mm. ha chiamato, comunque erano peccatori. Se tu vedi tutti quelli che Gesù ha chiamato, sono peccatori. C'era anche uno che faceva l'esattore delle tasse. anche uno che era.. Stava bueno, lavorava per l'azienda. Stava per, per aziendas, <ride> postazos, E faceva gli imbrogli trampas Vi ricordate, no? ricordate di Zaccheo Se ho rubato qualcosa a qualcuno gli restituirò Se ho rubato qualcosa <ride> a qualcuno se lo vuoi dare Perché? Perché aveva rubato Il mondo era pieno di peccato Il mondo era pieno di peccato Perché infatti volevano uccidere Gesù Perché voleva matare a Gesù Dire che il problema oggi è nello spirituale? Diciamo che il problema è nello spirituale. Spiritual. Stiamo dicendo che il diavolo è più forte di Dio. Stiamo dicendo che il diavolo è più forte di Dio. Ah, perché i cieli sono chiusi, perciò non, non, non, la gente non si avvicina a Dio. Ah, è che i cieli sono serrati e la gente non si avvicina a Dio. E quindi il diavolo è più forte di Dio. Il diavolo è più forte di Dio? No. No. Il fatto che il problema è nella chiesa, neanche è vero. Elecho che il el problema è la Iglesia tampocho è verdad. Perché se tu studi tutti i grandi risvegli della storia? Porque si estudias todos los grandes avivamientos de la historia. Sempre ci sono gli stessi problemi. Siempre lo mismo problema. La chiesa divisa. La iglesia dividida Ci sono pastori buoni e pastori che non sono buoni. Pastores buenos y malos? Ci sono false dottrine e dottrine buone. Sempre è stata la stessa cosa, anche ai tempi di Paolo. Sempre è lo mismo, state los tiempos di Paolo. In cui dicevano: Ah, io sono di Apollo, io sono di, di Cefa, io sono di Paolo. In cui dicevano: Io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Val Il problema, Il problema non è questo. Il problema è molto più vicino. Il problema è molto più cercano. Il problema siamo noi. Il problema siamo noi. Il problema siamo noi. Problema somos nosotros. Perché se noi non iniziamo a cambiare? Si a cambiar, la situazione intorno a noi non cambierà mai. La situazione a nostro alrededor nunca va a cambiar. Il problema è in noi. El problema está en nosotros. Quindi noi dobbiamo essere coloro che cambiano. Nosotros tenemos que ser los que cambian. E se noi cambiamo? E si nosotros cambiamos? Quello che è successe ad Azus o che è successo in altri posti. Lo que pasó en Azus Astrito en otros lugares. Può succedere anche oggi qua. También puede pasar hoy, aquí. E da questo posto può arrivare in ogni posto del mondo. E de da questo lugar puede llegar en cualquier lugar del mundo. Questo è l'anno dell'espansione. Questo è es l'anno dell'espansione la Dio vuole farci arrivare ad un livello più alto Dio vuole farci arrivare a un livello più alto Nel naturale e nello spirituale Nel naturale come nel spirituale Però affinché questo si verifichi Però per che questo passi Siamo noi che dobbiamo cambiare Nosotros tenemos che cambiare I nostri limiti devono essere rotti Tenemos che rompere i nostri limiti Il problema è es che que noi ci siamo abituati a vivere un tipo di cristianesimo Il problema è es che que siamo acostumbrati a vivere un tipo di cristianesimo Che è limitato Che è limitato un giorno c'era un uomo che aveva un cane Un giorno c'era un uomo che aveva bueno, un, un, un perro Che Era un labrador Un labrador. E il labrador è un cane molto giocarelloso, gioca con i bambini, allegro sí. y el es niños, E il labrador è una razza che gioca molto con i bambini Però furono a rubarlo Però lo rubarono e, e il cane non fece niente E il perro non hizo niente Anzi, gli faceva anche la festa all'altro No, sì, sí. se no che giocava anche con il ladrone E quindi quest'uomo decise di andare a comprare un cane di razza e a comprare un, un perro di E quindi andò a prendere un, un cane, un pastore tedesco. E fu a comprare un pastore alemán. Che era figlio di una generazione di cani feroci. Che avevano vinto un sacco di premi. E uno, un cane, addirittura, aveva quasi ucciso una persona con i morsi, uno dei suoi genitori. E uno dei suoi padri, aveva quasi ucciso una persona con il suo. Mordendolo. E quindi lui tutto commenta, adesso prendo un cane feroce. E lui è tutto convencido, devo prendere un perro feroce. E quindi lo prese, e lo portò a casa da piccolo. Lo prende, lo portò a casa quando era piccolo. E quindi il cane poi è cresciuto. E perro cresciò. E un giorno nel cortile è entrato il postino. E un giorno è arrivato il, bueno, il... cartero Carter. E quindi lui ha detto, ah, adesso devo vedere il cane che si mangia il postino. E il perro dice: Ora voglio vedere il perro che va a comere il cartero. E quindi lascia il cane, vai! E deja il perro, Ve! vai! Ve! Il <ride> postino non sapeva niente, <ride> lui andava con la posta. E il cartero non sapeva nada, iva, con le cartas. E il cane inizia a correre verso il postino. E il perro inizia a correre contro il cartero. E il padrone dice: ah, Adesso voglio vedere il <ride> sangue. E il padrone dice: Adesso voglio vedere il sangue. E il padrone dice: Ora voglio vedere la sangue. E il cane si avvicinava, si avvicinava, si avvicinava. E il perro si acercava, si cercava. E all'improvviso gli ha iniziato a fare le feste. E iniziato a giocare con il cartero. Perché? Perché? Perché anche se lui era un cane di origine feroce. Perché anche se era un perro di origine feroce. Era cresciuto insieme ad un labrador. Aveva cresciuto con un labrador. Quindi alla fine era diventato anche lui un labrador. Quindi anche se era diventato un labrador. Perché si abituava a quello che lui viveva. Perché si accostumbrava quello che vivia e come cristiani noi ci siamo abituati a quello che noi viviamo e come cristiani, noi siamo a quello che que viviamo anche se veniamo da una discendenza di grande fede de una gran de fe, di esempi nella Bibbia pieni di fede de en la de fe, ci siamo abituati a quello che viviamo oggi nos hemos a lo que hoy. e pensiamo che que questo è normale y pensamos que esto es lo normale poi vengo in chiesa, mi siedo, mi faccio il culto. Ma bueno, vengo alla iglesia, me sento, me hai fatto il culto. Saluto a tutti i fratelli. Saluto a los hermanos. Adios. E a E ci vediamo la settimana prossima. Ci vediamo la, la prossima settimana. È finito. E già sta. Però non è questo quello che Dio ci ha mandato a fare. Però non è es questo quello che que Dio ci ha mandato a fare. Dio ci ha mandato a cambiare il mondo. Dio ci ha mandato a cambiare il mondo. Dio ci ha fatto luce nelle tenebre. Nos hizo ha luce nelle tiniebras. Sale nella terra. Sale nella terra. Dio ci ha fatto grandi trasformatori della società. Dio non si grandi trasformatori della società. Tu puoi per esempio vedere nell'Antico Testamento, Testamento la storia di Mosè. La storia di Mosè. Ebrei capitolo 11 dal verso 24 al verso 27. Ebrei capitolo 11 del 24 al 27. Ci parla di Mosè. Non parla di Mosè. 24? No, capitolo 11. A ah, 11. Capítulo 11, desde 24 hasta 26. Por fe Moisés, hecho ya grande, rejuzgó ser llamado hijo de la hija del Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración. remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la guerra del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mosè un uomo, è un uomo che aveva tutto, che, aveva tutto, che aveva tutto, viveva nel palazzo, nel palazzo del faraone, era un uomo ricco, era un uomo, ricco. Era un uomo potente, un uomo con potere, però la Bibbia dice che lui decise di lasciare ogni cosa, però la parola dice che lui decise di lasciare tutto, per servire il servir Signore, e lui dice che si è mantenuto come se vedesse l'invisibile, e lui dice che si è sostuvo come vedendo l'invisibile dovete farsi 40 anni di deserto tuve che stare 40 anni nel deserto però quando aveva 80 anni ormai era vecchio però quando aveva 80 anni e aveva vecchio Dio lo usò so per liberare un popolo Dio lo usò so per liberare un popolo era un vecchietto con un bastone era un viejito con una barra e aveva sconfitto un esercito e aveva ganato un ejército perché lo potuto, potuto fare? e perché lo hizo? perché Dio era con lui perché Dio era con lui e noi siamo dei figli spirituali Vicente come Mosè. Y, y nosotros somos hijos espirituales de gente como Moisés. No somos de Labrador. No Labrador. Gedeón. Con, con 300 hombres. Andó contra un ejército di 135.000 Se fue contra un ejército de 135.000 soldados. Tu immaginate immagina la, la battaglia: 300 persone da un lato, da un lato e 135.000 persone dall'altra parte. Y de otro, personas. E loro non avevano la bomba atomica: no in effetti, avevano soltanto una tromba, Solo una trompeta, un vaso, un vaso una, torcia, una torcia e qualche spada, e unas espadas. Però 300 uomini sconfissero un esercito di 135.000 soldati. Pero 300 uomini un di 135.000 soldati. Stiamo comprendendo di quale razza noi siamo. di che razza Che quando Dio è con te, tu puoi fare cose al di là della tua immaginazione. Che quando Dio sta con te, puoi fare cose più di là della tua immaginazione. E ci manca tempo per parlare di Giuseppe, di Daniele. Che de de erano tempo eran e si ritrovarono a essere governatori di un paese intero Nel Nuovo Testamento puoi trovare Pietro. A Pedro, un pescatore. Un pescatore. Che non era laureato in teologia. Che non aveva laurea in teologia. Non era mai andato a scuola. Nunca fue a la scuola. Sapeva come prendere il pesce. Solo sapeva pescare e Dio lo fece diventare un grande pescatore di anime vive e un grande pescatore di almas un giorno lo mettono in carcere un giorno lo ponen nella carcere e all'improvviso quando lo vanno a prendere per andarlo a giudicare e quando lo toman per juzgarlo trovano il carcere vuoto e la e Pietro dove sta? e dove sta Pedro? un angelo lo portò fuori un angelo lo portò fuori 12 persone, 12 senza i mezzi che abbiamo oggi, Sin los que hoy. senza auto. Sin auto, senza aereo, Sin aereo. senza televisione o, radio. Sin televisione o radio, in pochi anni hanno conquistato il mondo, in pochi anni conquistarono il mondo, per Gesù. Por Jesús. Mi state seguendo? Mi sigue? E questo è continuato anche dopo. E questo si seguono anche dopo. La storia ci dice, ci parla per esempio di Girolamo di Savonarola e per esempio, La storia ci parla di Girolamo di Savonarola no? che era un italiano. Era italiano e lui predicava contro i vizi e lui predicava contro i e lo bruciarono sul rogo e lo schemarono in un arbusto perché dava troppo fastidio ai potenti perché molestava demasiado ai potenti perché lui diceva che i vizi erano peccato. perché lui diceva che i vizi erano peccato e tanti ricchi si convertirono ricos se e molti lasciarono i peccati, la magia, la stregoneria i peccati, la Martin Lutero, Lutero che era uno, un insegnante eh, in una facoltà eh, per, per i preti Ah, che era un professore in una università per cura un giorno mette 95 tesi vicino alla porta un giorno mette 95 tesi nella porta e dice se voi mi dimostrate che io mi sbaglio io ritorno nella Chiesa Cattolica e dice se usted mi dimostra che mi sto equivocando io volvo alla Chiesa Cattolica e non glielo hanno mai dimostrato e non glielo hanno per questo oggi esiste la Chiesa Evangelica per questo oggi esiste la Chiesa Evangelica perché crediamo nella Bibbia perché crediamo nella Bibbia che possiamo vedere tanti. E possiamo vedere molti. Puoi vedere John Wesley. John Wesley. Che era un pastore anglicano. Que era un pastore anglicano. E che iniziò a predicare la parola di Dio. Y a la palabra de Dios. E fu cacciato dalle denominazioni, dalle varie chiese. E lo chitarono di molte chiese. Addirittura la chiesa che aveva fondato il padre. Lui non poteva entrare. Mm. Uh, padre, no e un giorno di fronte alla chiesa c'era la, de la, la tomba del Padre, perché in questo tempo seppellivano i morti nelle chiese, los en las e lui sopra la tomba del Padre ha predicato per la strada a 20.000 persone. E Senza microfono. microfono senza amplificazione, amplificazione. Non era un teatro. Non era un teatro. Però 20.000 persone hanno ascoltato la parola di Dio. La si racconta che pagavano le persone per andare a dare fastidio alle riunioni. Si che pagavano le persone per molestarlo alle riunioni. E queste persone andavano alla riunione e si convertivano. Quando lui soltanto iniziava a leggere la parola di Dio, la gente iniziava a piangere e si convertiva. Quando lui solo leggeva la parola di Dio, la gente si poteva a piangere e si convertiva. E quindi un giorno fecero uno stratagemma. E un giorno c'erano un plan. degli uomini si misero dentro dei barili di legno. Unos uomini si un, pusieron in una botte. E stavano con le orecchie tappate per non ascoltare la bibbia e stavano con le orecchie tappate per non ascoltare la bibbia sentitevi bene con le orecchie tappate per non sentire la bibbia con le orecchie tappate per non ascoltarlo e la, il piano era che durante la riunione ad un certo punto dovevano uscire dai barili e dovevano fare tanta confusione e il plan era che in un momento della riunione tengano che salire dalle botte e fare confusione in modo che la gente scappava e ci, ci potessero essere dei morti Para la gente se fuera in modo che bloccavano il suo ministero su però mentre queste persone erano con le orecchie tappate dentro i barili però mentre si stavano con le orecchie tappate e le botte ad un certo punto c'era una mosca pasó un mosquito che gli dava fastidio che lo molestava e quindi lui Para ir a prendere la mosca. Io spado la moschita. Se quitarono las manos de las orejas. Proprio nel momento in cui stavano leggendo la Bibbia. Giusto quando stava leggendo la parola. E si convertir. Si Sono storie vere. Sono storie Pensate che dopo cento anni, che dopo 100 anni un uomo è andato in questa regione dell'Inghilterra dove John Wesley ha predicato un uomo si fu a questa regione dell'Inghilterra dove John Wesley predicò cercando un posto per ubriagarsi buscando un luogo per imborracharsi e quindi chiedeva in, in un piccolo pueblo e chiedeva a un piccolo pueblo e dice no, qua non vendono i liquori dice, no, aquí non e quindi andava al popolo vicino e anche lì cercava un posto per ubragarsi. E si fu al popolo cercano e lì per imbarazzarsi. E gli dissero no, qua non si vende. Gli dijeron, no, no vende lì, e gli dicero no, qui non si vende alcol E l'uomo tutto sa dice, ma che sta succedendo in questo posto strano? E l'uomo dice, però che sta passando in questo lugar tan raro? Qua nessuno vende alcol A chi vende alcol E lo chiese ad un vecchietto, dice, perché qua nessuno vende l'alcol? E lo chiedeva a un vecchio, dice, perché a chi vende alcol? E gli dissero, perché cento anni fa? Y le dijeron porque hace 100 años pasó por aquí pasó un predicador llamado John Wesley que, ci la Dios, que nos predicó la Palabra de Dios y todos nos, y todos nos hemos convertido al Señor. È come se qua, fra 100 anni, viene qualcuno a Valencia è come se qualcuno qui, in 100 anni, viene qualcuno a Valencia E va nei posti più brutti di Valencia E va nei posti più fei di Valencia Dove si vende la droga Donde si vende droga E cerca la droga e non la trova E busca la droga e non la trova E dice, perché qua non si vende la droga? E dice, perché qui non si vende la droga? No, perché è 100 anni fa perché 100 anni un gruppo di pazzi grupo de locos, si riuniva dentro l'Oli de di Valencia, dentro de de India, Valencia predicando la parola di Dio de Dios, e tutta Valencia si è convertita al Signore e, al e da quel momento non si vende più la droga in tutta la città di Valencia. da quel momento già non si vende droga nella la città di Valencia. Amen. Amen. Amen! Lo crediamo veramente? Lo creemos de verdad. Per questo siamo nati, non siamo nati per lavorare eh, 12 ore al giorno, 7 volte su 7 durante la settimana, non siamo nati per lavorare 12 ore al giorno, día, 7 giorni alla settimana, come schiavi per le persone, come schiavi per le persone, noi siamo nati per cambiare il mondo, para cambiare el mundo. per portare le anime a Cristo, per le almas a Cristo, per fare in modo che i peccati finiscano, per che i peccati terminino, e la gente possa vivere una vita nuova in Cristo Gesù. la gente vivere una vita nuova in Cristo Gesù. George Waterfield. George Winterfield. Che era amico di Wesley. Che era amico di Wesley. Lui predicava. predicava. E anche lì tanta gente veniva al Signore. Y mucha gente vino al Señor. E un giorno mentre stava predicando. E un giorno mentre stava predicando. Lui stava predicando sul fatto che bisogna afferrarsi Dio, alla salvezza predicaba sobre el hecho de que tenemos que aferrarnos a Dios por la salvación e inició a leger un paso y leía un versículo Hebreos 9.27 Hebreos 9.27 en una reunión eran circa 100.000 personas había como unas 100.000 personas Senza <coughs> micrófono sin micrófono y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio Luis estaba leyendo Este único versículo. Él estaba leyendo este versículo. E inició a, a leer. Y de la manera que está establecido. Y de la que está establecido. A, los hombres. a los hombres. Que mueran una vez. Que mueran una vez. Y después el juicio. Y después el juicio. Y al improviso se ha sentido. Y de repente se escuchó. ¡Ah! ¡Ah! <risa> <risa> no, no. ¡Ah! Più ah. Ah. forte, ah. Ah. si sentì un grido. Si sentì un grito. Andarono a vedere. Furono a ver. E un uomo era morto. un uomo stava morto. E tutti quanti dici: Ma che sta succedendo qua? Che sta passando qui? Però ripresero la riunione però volevano la riunione e di nuovo lui lesse gli stessi versetti e di vez legge gli stessi versetti come è stabilito della maniera che è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola los que una volta e dopo ciò viene il giudizio e dopo il giudizio era morto un altro uomo e aveva e quindi resta per la terza volta e legge per la tercera vez. e morì un altro uomo e morì un altro uomo alla fine tutti si misero con le ginocchia in terra a piangere a llorar, chiedendo perdono per i propri peccati para sus pecados, perché come è stabilito perché come è gli uomini vivono una volta sola, e dopo viene il giudizio e dopo il giudizio quello che que noi viviamo qua sulla terra lo è la vera vita, non è la vera vita no es la non è che tu puoi vivere qua con un Ferrari, con la barca a mare, questo è bello. Non è che puoi vivere qui con Ferrari, con il barco, questo è bonito. Se ce l'hai, è buono, non è sbagliato. Se lo tienes è buono, non è che stai equivocato. Però non è questa la vita. Però essa non è la vita. La vera vita viene di là. La vera vita viene per lì. Quando noi non ci saremo più. Quando già non staremo. E lì ci sarà un inferno. E lì avrà un inferno. L'inferno è reale. L'inferno è reale. Oggi molti predicano che l'inferno non esiste. Oggi molti predicano che l'inferno non esiste. Però noi continuiamo a credere in quello che Gesù ha detto. Però seguiamo creyendo in quello che Gesù ha detto. Che l'inferno è reale. Che l'inferno è reale. Perché per, per evitarci che, di andare all'inferno per all Gesù è dovuto andare a morire sulla croce per noi ha dovuto morire sulla croce per noi Ed è tempo di iniziare a predicare di nuovo la verità di voler a predicare la verità Che la gente si deve vedere dal proprio peccato Che la gente ha convertirsi a questi peccati Perché le chiese oggi sono piene di peccati Perché le chiese oggi sono pieni di peccati E quando predicava? E quando predicava George Waterfield. George Waterfield. Le persone si aggrappavano vicino ai pilastri della chiesa. De de Perché aveva come l'impressione che stava cadendo all'inferno. Perché aveva l'impressione di stare cadendo all'inferno. Che il pavimento si andava da sotto i piedi e che cadeva nell'inferno Che il suolo si andava sotto i piedi e all'inferno. E si aggrappavano i pilastri alle gente gridando Voglio essere salvato, aiutatemi, aiutatemi. Y si um, si aprivano i pilastri e alla gente gritando Aiutami. Voglio essere salvato. Quiero que me salven. Dobbiamo capire Tenemos que entender che non era quello che loro dicevano. Che non era lo che ellos dicevano. O la maniera in cui loro dicevano le cose. O la maniera in cui dicevano. Ma era lo Spirito Santo che viveva dentro di loro. Sino era lo Spirito Santo che viveva dentro di de ellos. E noi dobbiamo tornare a vivere. La verità della parola di Dio. Perché il Vangelo Dios. di Dio è potenza. Perché l'Evangelo è potere. Quindi che cos'è che va male? Mal? Siamo cresciuti avendo un modello di cristianesimo. Hemos un modello de che non è questo. Che que non è es questo. Non è quello che noi leggiamo nella Bibbia. Non è quello che leggiamo nella Bibbia. È quello che noi abbiamo visto nelle chiese. È quello che noi abbiamo visto nelle Però è il tempo che iniziamo a vivere quello che que la Bibbia dice. Perché è tempo in cui que viviamo quello che la dice. Perché noi siamo stati chiamati non ad essere dei labrador. Perché noi siamo stati chiamati a essere la labrador Noi siamo stati chiamati ad essere degli squali. Sino che abbiamo a essere Per distruggere tutte le opere del diavolo. Para todas las obras del diavolo. Noi veniamo da questa generazione di uomini di fede. Veniamo da questa generazione di uomini di fede. Persone che hanno cambiato il mondo. Que il mondo. Persone la cui ombra guariva la gente. Cui la, la, su a, las a cui apparivano gli angeli. E anche apparevano gli angeli. Persone che all'improvviso Dio gli parlava e andavano in una nazione si convertiva tutta la nazione. Dove i morti resuscitavano. Questo è quello che noi siamo stati chiamati. Una vita reale in Gesù. Un giorno fecero un esperimento. Presero una pulce. Un pulgo? Un pulgo, credo. Si chiama così? Pulga. Pulga. pulga. Oh, una, una pulga. Pulsa. E la, la pulga normalmente salta 50 cm. E la pulga suele saltare 50 cm. E quindi la misero in un contenitore piccolo, di circa y... 10 cm. E la pusieron in un contenitore di 50 cm. Di 10. Di 10 E quindi mm. la, la pulga saltava, ma urtava con la testa sotto al tappo. E la pulga saltava, ma era con la cabeza nel tappo e l'hanno lasciata così per diversi mesi y la así por e l'hanno lasciata così per unos mesi e all'improvviso l'hanno lasciata libera dal contenitore e di repente la quitaron dal contenitore e quello che gli scienziati hanno osservato lo che uh, è che la, pulce es que la pulga dopo ha iniziato a saltare solo di 10 cm solo saltava 10 cm non è riuscita più a saltare 50 cm non poteva saltare 50 cm non so se mi state comprendendo. Non so se mi entiende. Il diavolo ci ha abituato a quel livello di cristianesimo. Il diavolo ci ha a questo livello di cristianismo. Però noi siamo stati creati per volare all'alto. Però siamo creati per volare all'alto. Noi siamo aquile, non siamo polli. No polli. E le acque volano in alto. Las in alto. Però oggi noi stiamo camminando come polli. Però stiamo camminando come polli. Perché il diavolo ci ha fatto credere che siamo dei polli. El nos hizo creer que somos Però è arrivato il giorno. Pero llegó el día che noi dobbiamo rompere il contenitore. L'oppressione in cui il diavolo ci ha messo. L'oppressione in cui il diavolo ci ha messo per arrivare a essere, quello che veramente noi siamo. Para llegar a essere lo que realmente siamo. Settimana stavo condividendo un video. In la semana he compartido un video. Che stavo leggendo la parola. La e dice che mentre erano in Egipto. Dice que mentre stavano in Egipto. Il Faraone opprimeva il popolo di Israel. Il Faraone opprime al pueblo di Israel. In modo che il popolo di Israele gli costruisse una città. Para que il pueblo le costruisse una città. Al Faraone. Al Faraon. E così è stata costruita tante città in Egitto. Musa, in Egitto. E oggi il diavolo ci sta opprimendo affinché noi facciamo le opere del diavolo. diavolo. Dio sta chiamando ad uscire fuori la chiesa. Però il diavolo sta opprimendo la chiesa. Però il diavolo la sta opprimendo. Il diavolo sta opprimendo la tua famiglia. Per fare in modo che esca fuori l'opera del diavolo. Perché salga la opera del diavolo. Che è l'adulterio. Che è la ribellione. La, ribellione. la fornicazione. La, fornicazione. La, pornografia. la pornografia. Il diavolo sta opprimendo la tua vita con l'infermità. Il diavolo sta opprimendo la tua vita con l'infermità. In modo che tu non possa essere libero di fare quello che vuoi fare. Il diavolo sta opprimendo la vita dei cristiani con dei lavori orrendi. El diablo está oprimiendo la vida de los cristianos con trabajos horribles que tú debes trabajar 12 horas al día 12 al día para no ganar casi nada y estar tan cansado de no poder leer la Biblia y nos estamos tan acostumbrados a esto que pensamos que esto es normal ci siamo dimenticati che siamo figli di Dio hijos de Dios. ci siamo dimenticati che abbiamo l'autorità la di vincere le battaglie de ganar las di conquistare questo mondo e di trasformarlo de di trasformare la nostra famiglia. Trasformar famiglia di trasformare il nostro lavoro la nostra chiesa per questo è l'anno dell'espansione questo è l'anno dell'espansione Dobbiamo allargare la nostra tenda. Que Perché il problema è qua. Perché il problema è qui. Il problema non è nel mondo. El problema no es el mundo. Il problema non è nei cieli. Il problema está en los non è nei cieli. No en los cielos. Il problema non è nella chiesa. No está en la iglesia. Il problema è qui. E quando noi iniziamo ad allargare la nostra mente, y a, a mente allora quello che Dio ha detto diventa possibile. Lo che Dio dice se vuelve possibile. Perché se non lo credi non è possibile. Perché se non lo credi non è possibile. Ma se inizi a vederlo e a crederlo? Però se empieza a vederlo e creerlo. allora all'estensione inizia a essere possibile. L'estensione se vuelve possibile. E dopo da possibile con la preghiera diventa fattibile reale. da possibile con la oración se vuelve real. E quando è reale e quando è reale? E tu lo testimoni, y lo la gente lo vede, la gente lo ve, e quello si può allargare. E Mi state comprendendo? Entiendo. Prima devo credere che è possibile. Antes tengo que creer que es Dopo lo devo vedere realizzato. Dopo Poi lo devo testimoniare. testimoniarlo. Perché quando lo, lo Perché quando lo testimonio, anche altri iniziano a credere che sia sì possibile. Otras también empiezan a creer que es posible. Anno de la extensión. El año de la extensión. ¿Qué queremos hacer? ¿Vogliamo rimaner all'interno del nuestro barattolino? queremos quedarnos en un contenedor? Con el diablo que nos ha messo, incluso dentro. Con el diablo que nos oprime por dentro. ¿O vogliamo romper este barattolino? ¿O queremos romper este, este contenedor? E iniciare ad essere lo por cui Dios realmente nos ha llamado a ser. Y empezar a hacer lo que Dios nos llamó a ser. Hoy es tiempo de seleccionar. Es el tiempo de elegir. Che cosa vogliamo fare con la nostra vita? Che vogliamo fare con la nostra vita? Allora vogliamo avere un tempo per pregare.